Stamattina la finestra si è raputa, e chi è trasciuta? Chi si è assettato un po di parapetta? E con il E Ecco una pizza riso, ma guardata. hanno La morte? Eh, ci è voluto tempo per sapere che era morta in persona. Eh già, perché non era con l'occhio scafotato, con tutti i rientri fuori senza naso, come sembrava dire che era morta. tu, <ride> ma quando mai? Era una bicchiarella conciulella, mi pareva la nonna, Sant'Anna. Era un faccia commigliata con la pelle sulla mente, ma una pelle con la cera, che è la cera che serve per cannella che si trovano io nella canna loro, e due manelle che erano a meno la munnata ma la giritta mi pareva Sant'Anna. Mi è venuta a far visita e mi ha detto «guagliucci». Per una persona antica come essa, sono tutti guagliuciella, vecchia e giovane. Voglio dire, oggi abbiamo un po' di spesso, a così, a poca volta, ci troviamo a tra traendo in confidenza, in simpatia, fino a quando ti pigliano sul tuo braccio e parlando, parlando, te ne vieni con me. E va bene, a cerita, come siete simpatiche, ma aspetta. Quando ma è che ti fa comodo, che non ti fastidio, che ti trovo libero, che potremmo parlare? Sembra meglio a un mimica. è l'orario? Eh, verso le cinque e mezza, io sono mattinante. Io, mi ha risposto, e le scappata a ridere, tengo troppo che fare, non dormo mai. Via da voi, e mi sono messo a ridere pure io. Tu pure sei simpatica. Eh, grazie del complimento. Aspetta, mi ha per la mente, se non scendeva coppo il parapetto. Che ti voleva ridere? Che mi hai scappato in mente, o tengo in pizza la lingua. Ah sì, mi sono ricordata. Quando viene a Romica, la, la fine aperta, sino tu giuro. Io raba, sparagnamo fatica e se ne è scesa.